ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi vi porto un glitch per aggirare il blocco dei 18.500 dollari che la rockstar ha imposto per chi ha fatto tanti glitch e c'è un blocco in pratica che ci fa vendere le auto a 18.500 dollari allora questa è la tabella che vi ho postato ieri che vi avevo fatto vedere ieri che comunque in pratica le auto abbassano di prezzo fino a arrivare a 18.500 dollari e ieri consigliai un metodo ad un utente per poter diciamo tentare di eliminare questo questo blocco allora, ragazzi adesso vi metterò anche lo screen della, della nostra conversazione su youtube e poi vi spiegherò che cosa dovete fare anche se nel video sta andando quello che dovreste fare e questa è la conversazione che abbiamo avuto su youtube e quello che gli ho risposto io ragazzi e successivamente avremo anche la sua risposta riguardo a questa cosa e riguardo all'esito di questa cosa, ragazzi, perché eh, Vincenzo aveva il problema di, della vendita eh, bloccata a 18.500 dollari? In pratica, ogni clone che vendeva gli veniva pagato 18.500 dollari. E qui invece abbiamo l'altra, diciamo, la, la risposta che mi ha dato oggi. A merito di, di questo glitch di cui gli avevo parlato allora ragazzi per fare questo glitch l'unica cosa che dovete fare questo glitch è valido solamente per le persone che hanno il blocco a 18.500 dollari ve lo dico adesso non mi, mi cominciate a fare domande ma lo posso fare ma lo posso fare di qua ma lo posso fare di là no lo possono fare solamente le persone che hanno il blocco a 18.500 dollari ragazzi allora la prima cosa che dovete fare è andare in sessione e cercare un attacco banda ragazzi dovete cercare un attacco banda in qualunque parte della mappa io qui sono venuto in culo al mondo e ho trovato eh, questo attacco banda e lo dovete completare ragazzi dovete completare eh, tutto l'attacco banda non importa se vi fate uccidere se non vi fate uccidere però comunque sia completatelo io qui stavo proprio un pipponito perché c'ho sto personaggio che non ha un cazzo né di mira né di tutto il resto sta rango 120 ma è proprio una sega comunque sia eh, completate l'attacco banda ragazzi e una volta che avete completato l'attacco banda dovete prendere un elicottero quello che cazzo volete voi e andarvene allo santos custom quindi andrete a chiamare il vostro veicolo personale quelli, quei veicoli che vi da 18.500 dollari però ricordate dovete fare sempre questo passaggio allora eh, io qui adesso chiamo un elicottero e me ne vado allo Santos Custom e chiamo il veicolo da vendere allora questo passaggio ragazzi lo dovete fare sempre ogni volta che entrate in sessione nel senso che se voi dovete vendere un veicolo e quel veicolo vale 18.500 dollari dovete fare questo passaggio prima di vendere quel veicolo e ritornerà a valore normale salvo sconti ragazzi perché se ci sono gli sconti non tornerà a valore normale ma dovrete, verrà pagato al valore degli sconti Insomma, e quindi se cambierete sessione non funzionerà più, se tornerete a vendere un veicolo eh, tornerà a valere 18.500 dollari quindi mm, dovete farlo ogni volta prima di ogni vendita allora dopo che avete fatto il tutto, l'attacco banda e tutto quanto chiamate eh, la vostra auto come ho fatto io e l'andate a vendere e eh, l'auto che andrete a vendere andrà a, a valere il suo prezzo reale ragazzi il suo prezzo pieno delle modifiche insomma non, certo non è che varrà chissà quanto però eh, tornerà a valere il suo prezzo pieno delle modifiche non varrà più 18.500 dollari ma tornerà a valere eh, non so 725.000 o 900.000 a seconda del tipo di auto che voi avete ragazzi eh, che altro dire usate questa cosa sfruttate questa cosa voi che avete questo problema di questo blocco a 19.500 perché penso che sia una cosa abbastanza utile, ho cercato proprio per questo glitch per alcune persone e ho trovato questa cosa quindi che altro dirvi ragazzi approfittate di questa cosa voi che avete questo problema detto questo, un saluto a tutti al prossimo video, ciao a tutti Oh